Ed eccoci qua, in un contesto, diciamo, da, da diretta televisiva, per scambiare, per scambiare un paio di parole. Um, voi sapete che chi non può dare il cattivo esempio dà buoni consigli, quindi... Fra i tanti buoni consigli che ricevo c'è anche quello di trasformare queste dirette in un appuntamento quotidiano, eccetera, eccetera. Beh, sentite, <ride> con tutto l'affetto che posso provare per voi, la, la riconoscenza per quello che, che molti di voi mi hanno insegnato, la riconoscenza per il voto che molti di voi... Eh, mi hanno dato l'affetto anche per chi mi ha dato questo consiglio, non credo che sarebbe un'ottima idea perché purtroppo se mi avete sostenuto nel percorso che ho deciso di intraprendere e non parlo di quello intrapreso due anni fa entrando in Lega ma di quello intrapreso dieci anni fa creando il dibattito eh, credo che lo abbiate fatto perché io lavori e di lavoro ce ne ho, e quindi non potrei garantire un impegno neanche di un quarto d'ora per il semplice motivo che se voi state qui ad ascoltarmi, ad ascoltare me anziché un altro dietro quello che vi dico c'è un lavoro e, e c'è uno sforzo quindi per il momento vediamoci saltuariamente, poi se ci chiuderanno dentro, come pare debba essere, ragioneremo su, su nuove modalità di incontro. Devo dirvi diverse cose, devo dirle ai miei lettori e anche ai miei elettori, ma in ordine sparso, mi, mi sono... Mi sono reso conto di una cosa che è piuttosto non è una grande novità, quella che sto per dirvi: a, a nessuno piace, piace perdere, questo lo sanno i sondaggisti, che infatti, quando, voglio, quando vogliono influenzare i risultati di un'elezione, eh, attribuiscono la sconfitta a quello che vogliono vedere sconfitto, pensando che una serie di indecisi eh, che non sanno per chi votare non andranno a votare per il perdente, mi sembra che sia un pochino questo il giochino dietro, dietro i sondaggisti. Vi dico questo perché io normalmente non, non parlo mai di attualità, l'attualità non mi interessa, non mi interessa perché eh, o la prevedo sei anni prima o la capisco trent'anni dopo, quindi non, non lo so, io... Infatti, per carità, con tutto il male che posso giustificatamente volere a, a chi esercita la nobile professione del giornalismo per la sciatteria, l'approssimazione, la falsità, la distorsione sistematica dei fatti, però do anche tante, tante scusanti a chi fa, a chi fa quel mestiere. Questa volta però forse parto dall'attualità che comunque interessa a voi eh, ma semplicemente perché a quanto pare per una volta ho toppato quattro anni fa pensavo che, eh, che Trump avrebbe, avrebbe passato il secondo mandato in carrozza e l'ho anche detto su, su Twitter, quindi voi se, se, se ci andate lo vedete visto che tanto sta lì e che nella mia scuola di pensiero i tweet non si cancellano eh, ho anche segnalato di essermi sbagliato, perché se uno si sbaglia lo deve riconoscere. E quindi eh, per una volta faccio eccezione alla regola che dell'attualità non si parla. E parlo dell'attualità, parlo di quello che ci sta insegnando quello che sta succedendo. A me ha insegnato una cosa in particolare cioè il fatto che appunto questa, questa egemonia del, del grillismo, questa egemonia della, della cattiva, dell'errata percezione di che cosa sia la politica è, è molto più radicata di quanto, di, quanto, uh, di quanto potessi pensare. Da che lo capisco? Beh... Eh, il fatto che vivo come un fallimento, perché anche questo lo è, il fatto di non essere riuscito, nonostante da quando sono, diciamo, perlomeno da quando è scoppiata la, la crisi del Covid, insomma, quindi fra un po' farà un anno, ma insomma anche prima, nonostante abbia cercato di fare il massimo sforzo possibile, per spiegarvi, eh, per spiegarvi come funziona, come funziona visto da dentro. Ora, naturalmente, io capisco perfettamente, perché grazie a Dio ho un po' di memoria dei fatti e anche delle sensazioni, capisco abbastanza bene il vostro punto di vista, il punto di vista di molti di voi, insomma, dei più impulsivi, dei meno... Dei meno dei meno riflessivi, um, era esattamente il mio. Cioè l'atteggiamento che molte persone che si rivolgono a me o a altri miei colleghi hanno nei riguardi di noi o di me, è esattamente l'atteggiamento che per esempio io avevo nei riguardi di Stefano Fassina o Alfredo da Torre. Eppure, a differenza di loro, che forse ci avevano rinunciato in partenza, avendo una maggiore esperienza politica alle spalle e quindi necessariamente una maggiore conoscenza dell'uomo, io qualche sforzo per spiegarmi come funziona ve l'ho spiegato, l'ho cioè, fatto. Qualche, qualche sforzo, e da questo sforzo, secondo me, avrebbe dovuto preservarvi da una serie di reazioni che sto vedendo. In questi giorni, per esempio, ecco, eh, dunque, come... Come arrivare al, punto, al primo punto che voglio affrontare? Allora, supponiamo che mh, negli Stati Uniti avesse vinto Trump con il 75% del, dei voti. Supponiamo che simultaneamente eh, Deutsche Bank e Commerzbank fossero esplose perché sappiamo che sono piene di crediti marci. Supponiamo che qualsiasi altro evento esterno che voi evocate come eh, potenziale game changer, d'accordo? Non so, che, che immaginate, date sfogo alla vostra fantasia. Fate il sogno bagnato più, più sfrenato riguardo a quello che voi immaginate possa essere la situazione geopolitica favorevole al raggiungimento dei vostri obiettivi politici, quindi appunto Trump come presidente che resiste alla globalizzazione e è innervosito dall'Unione Europea, eh, la Germania dove esplodono le contraddizioni, non so, migliaia di famiglie olandesi che vanno fallite sotto il peso dei loro mutui ipotecari e quindi cominciano a mendicare anche loro, immaginate tutto questo, d'accordo? Eh, noi che andiamo su con una maggioranza dell'89% e, e, e, e, immaginate proprio il contesto più favorevole ecco, allora ehm, anche in quel contesto tutta una serie di strutture resterebbero quello che sono e sarebbero guidate legittimamente da chi le guida. Avremmo una ragioneria generale dello Stato che obbedirebbe a una eh, legge di contabilità eh, sotto la direzione non più di, del, del dottor Daniele Franco che è rientrato in Banca d'Italia, ma del dottor Biagio Mazzotta che, che, che, che spero non, non, non, abbia, non abbia preso poi insomma, che sia sintomatico, ma che deve obbedire una struttura che ha una sua inerzialità. Avremmo una banca d'Italia eh, la cui governance è abbastanza unicum nella, nella galassia, ma comunque nell'eurozona e avremmo cercato noi umilmente da rozzi leghisti di adeguare gli standard europei con la resistenza ovviamente di tutti gli apparati anche quando eravamo, anche quando eravamo in, in, in maggioranza, che continuerebbe quindi a rispondere unicamente a se stesse, a voler condizionare senza essere condizionata il panorama politico italiano in base a messaggi che poi la stessa Banca d'Italia nega di aver, di aver, di aver dato quando, quando la storia inevitabilmente le dà torto eh, avremmo le eh, agenzie dello Stato le varie agenzie che sarebbero guidate dalle stesse persone messe lì da chi? e eh beh eh, poi tu dici la guida ma attenzione c'è cioè una macchina sotto sono migliaia e migliaia di persone migliaia, decine di migliaia di persone convinte di due cose primo che gli euro, i biglietti di banca, si scavano nelle miniere, sono una risorsa scarsa. Perché da bambini, quando la mamma ha comprato un gelato dando un foglietto di carta sporco in cambio, loro hanno avuto questo buon gelato, hanno voluto capire perché, la mamma non ha saputo spiegarglielo. E quel trauma fa sì che 60 milioni di italiani non capiscano l'economia monetaria. Amen. E questo non è, non, è, non, è un piccolo, non è un piccolo problema. E la seconda caratteristica delle persone, delle legioni, delle legioni che, popolano, che popolano i ministeri, ma che popolano anche gli ospedali, ma che popolano anche e soprattutto le università, è che sono graniticamente convinti che a loro non toccherà mai, e che se tocca al barista va vabbè ma lui non faceva lo scontrino, se tocca al commercialista vabbè ma lui aiutava il barista a evadere, se tocca al medico vabbè però lui eh, non, non faceva la fattura per il commercialista, se tocca eh, fino a che non tocca a loro non lo capiranno mai. Mettete insieme queste due cose, partendo dall'ultima, il fatto che queste persone non capiranno mai, d'accordo? Non capiranno mai, fino a quando la crisi economica, che è come la, la cancrena di quel romanzo descritta così bene da Zola, parte dal, dal, dal piede diabetico e poi ti sale su, no? fino a che a un certo punto non, non, non muori. Ehm, ecco, uh, queste, eh, queste persone, che sono la maggioranza delle persone, siccome pensano che a loro non toccherà mai perché loro sono migliori degli altri, sono brillanti professori universitari, che magari si dedicano per hobby a suonare in modo assolutamente inascoltabile eh, musica raffinata, ma insomma, per carità di Dio, non è che tu diventi raffinato perché ti accosti a una cosa raffinata. Sarebbe troppo semplice se fosse così. Magari persone anche spiritose che hanno letto libri senza figure e quindi vedendo intorno a sé, diciamo, la plebe, pensano di essere migliori e che come tali pensano di essere scudati dai sassi e dai dardi dell'avversa fortuna eppure magari fanno mestieri come l'avvocato, come il medico che dovrebbero insegnarti un certo relativismo dovrebbero spiegarti che l'uomo della sua fragilità è esposto ad ogni angolo di strada a sciagure e rovesci di fortuna e che forse cercare di capire l'altro uomo, cercare di simpatizzare con le, sue, con le sue sofferenze, simpatizzare naturalmente in senso etimologico, e, e mi scusino i grillini in, in ascolto se ho detto etimologico, comunque li rassicuro, non è una parolaccia. Ah, a proposito, Sileri ha detto delle cose interessanti, eh? quell'uomo lo sapevo che ci avrebbe dato delle soddisfazioni, chiudo la parentesi. Ah, ecco, queste, queste, queste persone che, che, che nel loro credere di essere così ricche di interessi, così eh, traboccanti di una spiritualità intensa e... e, e in realtà sono di un'aridità, di, un di una grettezza da, da, da, da trasformare in, nel Mahatma Gandhi qualsiasi personaggio secondario di qualsiasi romanzo di Balzac che, che possiate avere in mente, se ne avete in mente qualcuno, ovviamente anche qui i grillini sono assenti giustificati. Ecco, queste persone siccome sono così, cioè siccome pensano che a loro non capiterà mai, Capite? Possono avere loro che pensano di essere eletti, eletti dalla sorte, da Dio, se credono in Dio, avere un incentivo a capire che cosa sta succedendo, qualcosa che li spinga ad andare oltre la minestra che gli scodellano Repubblica o il Tg1? Evidentemente no! E quindi risalendo all'altra delle loro caratteristiche è per questo che loro non riusciranno mai a capire che la moneta non si scava nelle miniere, cioè che dal 1971 viviamo di fatto in un regime di moneta fiduciaria, di corso, di corso legale, ma questo si sa, c'è scritto, c'era pure scritto sui biglietti, vi ricordate, e ha delle conseguenze. La, cons la prima conseguenza è che è quella di creare o non creare moneta, cioè di scegliere se finanziare con moneta, anziché con debito, la spesa pubblica. È una scelta di politica economica, come ha detto in Banca d'Italia molto correttamente Eugenio Gaiotti, che non sapevo chi fosse, uno che forse non rendendosi conto di quanto in tempi di menzogna la verità sia rivoluzionaria l'ha detta. Ma vedete, torniamo, facciamo un passo indietro, no? Cioè, voi dovete immaginarvi che eh, in Parlamento ci sono mille persone a spanna, D'accordo? Che adesso diventeranno di meno, fra l'altro. Queste mille persone potrebbero anche essere una persona sola, nel senso di, avere, di essere di un unico partito perfettamente allineati su, su, su una idea, avere una potentissima volontà eh, politica di raggiungere un obiettivo chiaramente individuato, non, non avere nessun tipo di incentivo a combattersi gli uni con gli altri per, per sottrarsi spazio, potrebbe, ma sarebbero solo mille sarebbero solo mille e dovrebbero confrontarsi contro una macchina che è fatta di diverse centinaia di migliaia di persone che sono le persone che sanno fare le cose sanno fare le cose le, le, le, le sanno fare eh, cose come appunto scrivere o modificare un disposto normativo ma anche cose più di qualsiasi tipo non so, inviare un ruolo eh, cioè qualsiasi cosa inviare una cartella esattoriale eh, cioè la vita è fatta di cose che si fanno nel tempo, bisogna saperle fare e bisogna avere tempo. Le sa fare chi ha imparato a farle perché stava lì e quindi ha imparato e quelli che stavano lì, stavano lì nel mondo di prima. E quindi, come dire, perché vi dico questo oggi? Cioè, Perché vi faccio capire che esiste una inerzialità della macchina amministrativa che è al tempo stesso una, una tutela, perché significa che comunque qualsiasi cambiamento di regime manterrà una quota di persone che sanno fare le cose ma perché io sono veramente deluso da quello che vedo riflesso nell'atteggiamento di molti cioè mi sembra che molti siano entrati in una deriva, diciamo, messianica, d'accordo? Il messia di turno può essere i derivati di Deutsche Bank, può essere l'elezione di Trump, però tutto sto... Eh, fermo restando che, diciamo gli eventi possono facilitare o contrastare certe, certe, certi percorsi politici, resta il fatto che se tu sei fermamente convinto che succederà qualcosa di risolutivo e che ti toglierà le castagne dal fuoco, il risultato sarà che tu non farai l'unica cosa che invece potrebbe consentirti di raggiungere l'obiettivo, cioè combattere. E questo, diciamo, mito messianico no? del adesso vince Trump, partono gli elicotteri, no? tutte queste minchiate qui contro le quali oggi, diciamo, si è anche espresso Alfio Crancic, diciamo, guadagnando la mia stima per quel che può valere, lo ritenevo più superficiale, invece no, mi sbagliavo, eh. Sono già due errori confessati in una diretta è un tasso di ammissione dell'errore spettacolare. Dietro questa attesa diciamo del, del Messia c'è la spesso la sostanziale voglia di, di non fare una beata mazza. E questo, diciamo diciamocelo anche perché. Io posso dirvi per esperienza diretta che nel meraviglioso mondo, per esempio di quelli che chiamo scherzando gli intelligenti, quelli che girano per i social con la verità in tasca, i tentativi di coinvolgimento operoso ci sono stati, ma sono stati tutti respinti al mittente. Quindi è chiaro che è, chiaro che è molto meglio. Ma scusate, ma quanto mi divertivo io quando avevo il mio bloggino eh, potevo esprimermi con maggior libertà per tutta una serie di ovvi motivi. Eh, Dicevo succederà questo, poi succedeva. Se non succedeva, stavo zitto e se succedeva, mi divertivo. Cioè, vabbè, però, diciamo. E Invece, bisogna combattere, bisogna coinvolgere gli altri. Bisogna, bisogna far circolare le informazioni nel modo corretto, eh, bisogna dare il senso, far funzionare la squadra. Bisogna fare tante cose. Ci sono le cose che devo fare io, le cose che potreste fare voi. Il mito della battaglia decisiva lascia il tempo che trova su questo, sotto questo profilo. Io vi riconsiglio di ascoltarvi tutto quello che trovate di Augusto Barbero in televisione perché se non eh, imparate la storia in un certo modo difficilmente potrete eh, diciamo avvicinarvi alla politica in un certo modo e questo eh, diciamo era il primo punto che volevo affrontare riassumendo direi che se fossi riuscito a spiegarvi che esiste perché deve esistere eh, quello che potremmo chiamare un, un, un deep state Forse, diciamo così, l'idea che un evento esterno possa liberarci senza che noi combattiamo nel nostro paese una battaglia culturale per spiegare al Deep State che anche lui è nella nostra barca e per spiegargli che i soldi non si scavano nelle miniere, ecco, se non combattiamo questa battaglia qui eh, non c'è nulla dall'esterno che possa salvarci se noi non salviamo noi stessi. Io questo ve lo dico con grande, con grande eh, serenità, dovete rovesciarla questa prospettiva e dovete capire che il problema è, è serio, la battaglia è lunga, la possiamo combattere, stiamo andando avanti, io credo che chi è qui, nel senso che chi mi segue da una decina d'anni, ma anche da cinque anni, ma anche da due anni, anni, abbia visto quanti progressi sono stati fatti, abbia visto quante balle dette, e da noi dichiarati tali sono ora confessate come tali da chi le diceva. Potrei prendere il signor governatore della Banca d'Italia e fare un lungo elenco di questa roba qui, ma non lo faccio perché non mi interessa polemizzare. Ci siamo capiti. Arrivo a un secondo punto cioè, che spiega anche questo, perché non so, cioè che, che è un mio fallimento. Forse siamo al terzo o quarto che confesso questa sera, ma come vedete sono di ottimo umore, io fallisco, poi tiro un sorso di Genziana che mi ricorda le montagne dell'Abruzzo e continuo a fallire spiegandovi delle cose che evidentemente non vi entrano in testa, non a tutti qualcuno sì, eh. devo, dire che, devo dire che sono stupito da quanti giovani si preoccupano seriamente del loro futuro, quindi non del clima, ma diciamo di altre e più pressanti questioni, e da quanti meno giovani non entrano nella bolla che i social confezionano per loro. Però, Entriamo un attimo in questa bolla, entriamoci anche noi. Questa bolla, diciamo così, risponde a un'esigenza dell'uomo, che è quello di ricondurre tutto a propria immagine e somiglianza, l'antropomorfismo, l'antropocentrismo. Nelle nostre religioni, diciamo, di amore e di pace, che ci portano comunque a sgozzarci a vicenda, in una di queste, la più antica, si dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. In realtà è abbastanza evidente che la cosa è andata al contrario, diciamo. È l'uomo che ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza. Se lo immagina così, con il barbone... E in questo bisogno di ricondurre tutto a noi, di ricondurre tutto alla nostra razionalità, che è poi il, il, il, il marchio di fabbrica di quelli che io chiamo affettuosamente, perché vi voglio veramente bene, ci si affeziona a un gatto, perché non affezionarsi a un intelligente? Eh, questo, diciamo, questo anelito nel ricondurre tutto al, al, al proprio io e alla propria razionalità si traduce nel l'incessante tentativo di ricondurre i fatti che accadono la molteplicità dei fatti che accadono a un disegno coerente e quindi in effetti il, il complottismo diciamo così per usare questo termine che a me sinceramente non è entusiasma lo metterei eh, insieme con il termine negazionismo tranquillamente nel cesso della storia tirare la catena ma insomma L'idea che esista un grande disegno, la lettera di Viganò, per capirci, no? è qualcosa di assolutamente umano. È l'uomo che vuole che la sua razionalità informi di sé il divenire delle cose. Ora, questo, diciamo così, potrebbe succedere in caso limite una soluzione d'angolo se di uomo ce ne fosse uno ma in tal caso se di uomo ce ne fosse uno e quindi ovviamente per me sarei io chiaramente la solitudine mi avrebbe fatto impazzire starei parlando a un oggetto di plastica e metallo di fronte a me Invece sto parlando a delle persone che, eh, diciamo, in questo momento mi risultano essere più di un migliaio e che verosimilmente la pensano in modo diverso da me. E lì cominciano i problemi. Siamo, credo, 7 miliardi di individui sulla Terra a meno di 6 gradi di separazione l'uno dall'altro, come sapete, ma tutti abbastanza scordinati l'uno dall'altro, nonostante siamo in fondo così vicini, nonostante ci sia così tanta prossimità, e questo fornisce, diciamo così, una chiave di lettura totalmente opposta, ma ugualmente legittima e forse tutto sommato più credibile di quello che succede nel mondo rispetto alla chiave di lettura degli intelligenti. Dunque, la chiave di lettura degli intelligenti è la famosa agenda, cioè c'è l'agenda che non so di che cosa c'è, cioè, cosa sia, se sia un oggetto fisico, se sia rilegata in pelle o in tela, ma insomma c'è questa agenda dove le elite hanno scritto il nostro futuro e lo eseguono diciamo, con una eh, meticolosa eh, solerzia, eh, e quindi ci, ci, ci, eh, per opprimerci, per spremerci, per privarci della nostra dei nostri soldi ma i soldi non sono importanti questo è economicismo privarci soprattutto della nostra umanità questa è la chiave di lettura degli intelligenti non è il complotto il grande disegno il grande reset eh, quello che ti pare è una chiave di lettura eh, come tante altre diciamo Mettiamola così. Le chiavi di lettura sono come quelle altre cose, insomma, ognuno ha le sue, no? Io ve ne propongo un'altra. Quando vedete qualcosa che eh, succede, qualcosa che vi dà fastidio, eh, che ritenete nuoccia, per esempio, che vedete eh, in una sinistra correlazione con altri eventi, provate a pensare che sia la stupidità a guidare inconsapevolmente, è chiaro, certi eventi. Cioè, guardate, io, molti di quelli che voi ritenete parte di questo grande complotto contro di voi, molti di quelli che alcuni di voi ritengono parte di questo grande complotto contro di loro, io li ho conosciuti, ci ho parlato, li ho visti visti, Cioè vi assicuro che diciamo non, non, non, non hanno i mezzi per essere parte di una macchina così complessa e vi assicuro anche di un'altra cosa eh, il coordinamento già fra due persone e già all'epoca in cui si scriveva, eh, incidendo con uno stilo una tavoletta d'argilla, è una cosa molto complessa da realizzare e molto complessa da mantenere segreta. Quindi vi propongo, per, diciamo così, non so se rasserenarvi o al contrario, rabbuiarvi, perché magari voi penserete che io sono stato, ovviamente essendoci un grande complotto, sono stato acquistato, comprato, quindi ho tradito e quindi adesso cerco di rassicurarvi, ma c'è il grande complotto e partiranno anche gli elicotteri. Comunque, vabbè, tanto voglio dire, voi sapete che mi pregio di aver eh, formulato la prima legge della termodidattica. Ci sono cose che se potessero essere capite non andrebbero spiegate. Io purtroppo sono nato per fare l'insegnante, quindi insegno sperando di essere capito. Allora, ci sono un, un paio di cose che, eh, che eh, vorrei dirvi per, per rasserenarvi e per suggerirvi che forse la famosa agenda, il famoso Bilderberg, il famoso, diciamo, sono meno influenti nel divenire delle cose di quello che voi pensiate il che non significa che non ci siano le ideologie che non ci sia lo spirito del tempo che non ci siano delle sedi di coordinamento in cui comunque a un certo livello si decide che messaggio lanciare ma l'agenda non c'è perché non c'è? per due motivi primo perché se ci fosse qualcuno vi avrebbe fatto vedere le bozze Amici, è semplicissimo. Cioè, scusate, eh, allora, io per esempio perché blocco appena mi dicono Rothschild, a parte il fatto che quella roba lì va a finire spesso in territori che io disprezzo profondamente, ma lasciamo stare. Ma perché l'idea che, cioè, da un lato, come vi ho spiegato in infiniti post, è sempre successo che, per esempio, l'Europa, fosse guidata da una quarantina, una cinquantina, un centinaio di famiglie, è così in un certo senso, quindi l'egemonia politica e finanziaria. Ma, ma dall'altro, però, dopo, che cosa succede? Che, voglio dire, esattamente come non funziona nel modo... Che voi pensate? Cioè che la maggioranza parlamentare ha il potere legislativo, esecutivo, giudiziario? Qualcuno l'altro giorno su Twitter mi diceva «Ah, perché tu, Ignavo, non vai negli ospedali con il tuo potere ispettivo che ogni parlamentare ha?» Cioè, secondo lui un parlamentare un ufficiale di polizia giudiziaria. Per... Cioè, il degrado seminato da da quegli orrendi insetti nel, nel, nel, in quella che un tempo era la patria del diritto, cioè qualcosa che, che mi rattrista, cioè questa patria va disinfestata nel profondo, va disinfestata, dobbiamo liberarci di questa sottocultura. Non funziona in quel modo lì, ma insomma, lasciamo stare. Allora, occorre, occorre... Che chi ha un'idea da realizzare la realizza rivolgendosi a degli uomini e ci sono degli anelli in, di, di una catena di comando e di controllo e, e non tutti sono d'accordo in questa catena di comando e di controllo e non tutti hanno voglia di fare quello che gli viene chiesto di fare quando gli viene chiesto di fare, soprattutto voi peraltro, quindi dovreste saperlo, no? E quindi è evidente che se ci fosse la famosa agenda, l'agenda ci avremmo tutti sul tavolo. E quindi l'agenda non c'è. C'è qualcos'altro, c'è un'egemonia culturale che è fatta di tanti pezzi, ma che noi possiamo contrastare. Ve lo dico in un altro modo. Supponiamo che l'agenda ci sia e che quindi noi siamo in un Truman Show. Beh, poi ci siamo. Quante volte ho cercato di spiegarvi che il mondo che i media vi raccontano forse andrebbe guardato con un po' di attenzione critica. Supponiamo appunto... Allora, a questo punto, scusate, ma agitarsi tanto... Eh, stare sui social a esporre le proprie belle persone facendo battute salaci o anche insultando che non si deve mai fare qualcuno blaterando di agende e di complotti a che servirebbe? Ma esattamente a nulla, perché se fosse vero che dall'altra parte le forze del male si sono coalizzate brandendo l'agenda vogliono non so che cosa vogliono fare insomma lo sapete voi qui ormai siamo le elite dem sataniste sì è tutta sta roba qua no? amici cari se fosse così basta siamo tutti morti hanno tutti i giornali hanno tutte le televisioni ehm, hanno, occupano tutti i luoghi del potere basta andiamocene. cioè costruiamo una navicella spaziale e andiamo su plutone Chiaramente portatevi dei golf pesanti e anche, diciamo, qualche scorta di verdura fresca. Ma non è così. Non è così. È peggio di così. È peggio di così. Perché, come ho cercato mille volte di dirvi, e infatti forse qualcuno se lo ricorderà, il problema che abbiamo noi adesso è un problema di mancanza di visibilità e di responsabilità di chi realmente detiene le leve del potere. E questo è un altro pezzo di storia. Quindi, ricapitolando, primo pezzo di storia. Inutile aspettare che qualcuno ci salvi se non siamo disposti a combattere per salvarci da soli. E combattere per salvarci da soli significa non sparare addosso a chi ci sta indicando una direzione, ma eventualmente sparare addosso agli avversari, tenendo presente che le guerre normalmente si vincono così. Ovviamente lo sparo è metaforico. La seconda cosa che vi ho detto è che può essere consolante pensare che ci sia un piano malvagio scritto da qualche parte di cui si sta... No, la verità è che siamo in una situazione di grosso degrado culturale dove non abbiamo la capacità in questo momento di influire sul sistema dei media e di diciamo, uh, gestire il racconto, ma dovremmo saperlo e quindi dovremmo stare attenti a valutare i fatti e le circostanze sulla base di quello che ci racconta il nostro avversario e al tempo stesso dovremmo essere pronti a assumere su di noi la fatica di cercare di portare quelle persone che pensano che non toccherà mai a loro verso la serena consapevolezza del fatto che prima o poi toccherà a loro. Non è molto, non è chiaro, eh, ma voi che cosa state facendo? Adesso vi parlo di un po' di cose di cui stiamo facendo. Noi abbiamo detto da subito a... Ad aprile che gli strumenti di debito che offriva l'Unione Europea erano tutti da respingere e che in particolare non era convincente l'argomento secondo cui bisognava assolutamente accedere a questi debiti perché erano convenienti. Il governo è andato avanti per la sua strada sulla base di una risoluzione votata dalla maggioranza, grillini compresi, e intanto ha acceduto a sure. Noi abbiamo preso 10 miliardi, non si sa a che tasso di interesse, non si sa a quali condizioni. Allora, che cosa deve fare un parlamentare di opposizione? Secondo gli imbecilli deve dimettersi, perché così cade il governo. In realtà così non cade il governo, fra l'altro prima che la giunta eh, per le elezioni accetti le tue dimissioni passa un anno secondo diciamo, le persone un pochino più eh, familiari con l'alfabeto parlamentare e democratico eh, abbiamo presentato un'interrogazione a risposta scritta al signor ministro che ci venga a dire perché il tasso di interesse sul prestito Shore è un segreto di Stato ce lo deve spiegare che ci venga a dire quanto ci costano quei soldi verrà a rispondere, non verrà a rispondere beh, però noi intanto questo possiamo fare e questo abbiamo fatto poi io non so se voi siete al corrente non tutti forse del lavoro che abbiamo fatto lungo tanti anni contro contro, va detto la Banca d'Italia che era assolutamente favorevole all'adozione di, di queste regole, contro il PD che era assolutamente favorevole all'adozione di queste regole, il lavoro che abbiamo fatto per mettere in guardia eh, chi volesse starci a sentire circa il fatto che le regole europee per la gestione dei crediti in sofferenza erano estremamente pericolose. Eh, personalmente io nella mia commissione sono stato relatore di una risoluzione di commissione che doveva andare a Bruxelles dove ci hanno fatto l'hanno stampata sulla stampante della Merkel eh, chi non sa cosa sia la stampante della Merkel può cercare stampante della Merkel su, su Google e trover, troverà la risposta, credo um, quindi, diciamo, io posso documentare di averlo detto prima di tanti altri che quelle regole erano disastrose uno degli ultimi a dirlo è stato Nagel di, di Mediobanca, ma poi a un certo punto è sembrato che anche la Banca d'Italia e poi sicuramente anche l'ABI che diciamo è, è il giorno dopo si accorge sempre che quello che aveva difeso il giorno prima era una fesseria allora mentre succede questo no? Cioè, mentre succede che un po' in tutta Europa ci si rende conto che queste regole di gestione delle sofferenze sono profondamente sbagliate e pericolose. Perché? Perché impongono alle banche di accantonare capitale eh, per coprire i crediti che entrano in sofferenza. Se, eh, un, eh, se una eh, persona che ha ricevuto soldi da una banca che ha un debito verso una banca, ritarda il pagamento di una rata, quella esposizione diventa deteriorata. A quel punto la banca deve cominciare a mettere da parte soldi per premunirsi nel caso in cui quello lì non ce la faccia a restituire tutto. Ora capite bene che in questo modo se i soldi vengono accantonati per coprire una perdita probabile o più o meno dichiarata, insomma più o meno probabile, è chiaro che non possono essere prestati, quindi si genera un infarto nell'economia perché si blocca l'erogazione del credito in un modo potenzialmente prociclico, perché quando è che le persone sono in difficoltà, per nel, nel, nel residuo dei prestiti, quando c'è la recessione e quando è che ci sarebbe bisogno che invece le banche fossero un po' più elastiche, erogassero credito, sostenessero l'economia, in una recessione, ma grazie a queste regole non possono farlo, non è una novità, non è una novità, perfino dei rozzi leghisti, perfino questa classe dirigente selezionata nella rituale gara di rutti sul pratone di Pontida c'era arrivata e l'aveva versato in atti parlamentari Ora si sveglia Nagel, si sveglia Visco, si sveglia Patuelli e improvvisamente tutti si preoccupano. E tutti si preoccupano ma nessuno si muove. Allora questa tanto vituperata lega anti-europeista che cosa ha fatto il 3 novembre, questa, questa lega di incompetenti? Dopo averci ovviamente parlato, perché non è come pensate voi che le cose succedono quando le vedete succedere, quando le vedete succedere le cose sono state preparate da un lavoro, quindi dopo una serie di colloqui avviati già a settembre, a novembre il nostro capogruppo, il nostro capodelegazione hanno scritto una lettera alla commissaria McGuinness, che è quella che si occupa della stabilità finanziaria, chiedendo la cortesia di aprire un, un dialogo su queste regole. Voi pensate, per esempio, che la simpatica Irene Tinagli, che è, eh, succede a Gualtieri nella presidenza della Commissione Econ al Parlamento Europeo ed è del PD, abbia fatto qualcosa anche dopo l'allarme di Nagel? Ovviamente no! Perché? Perché non lo capisce! E che non lo capisce, io lo so, perché l'ho visto con i miei occhi perché andai da lei, insieme con Massimo Gravaglia, che ancora se lo ricorda ci guardiamo e trasecoliamo, e più di un anno fa, eh, sì, perché lei era stata eletta, insomma, e quindi insomma, si parla di... e, e, le, e le andammo a dire, eh, vabbè, allora, diciamo, noi siamo di un altro partito rispetto al tuo però siamo italiani e c'è un problema di regole sui crediti deteriorati lei, ma no, ma quel problema è risolto ecco. io voglio dire veniamo da te ti facciamo capire che parliamo con te anche se è abbastanza evidente che non serve a nulla e anche se sei di un altro partito ti suggeriamo una battaglia da combattere che poi ti intesterai tu perché hai tutti i media dalla parte tua, no? Ecco. Quindi non è che, cioè ti stiamo facendo un favore, un favore a te, politico. No? Che è l'unica cosa che ti interessa, perché il paese, perché ti interessasse, dovresti capirlo. È chiaro che non ci arrivi. E che fai? Ma, ma no, e infatti ecco che quello di cui noi eravamo andati a parlarle pregandola di mettere una maggiore attenzione su queste regole rispetto a quella che aveva. Ah, queste regole, esattamente come il MES, sono un parto di Gualtieri, che è stato un relatore eh, quando si trattò di inserire il MES nei trattati, eh, non specificamente il MES, ma vi ricordate, articolo 136,3 del FUE, e che è stato il relatore del calendar provisioning, cioè di queste regole assurde, che impediscono alle banche di erogare credito quando ce ne sarebbe bisogno. Bene, di queste regole assurde, chi eh, si è preoccupato di eh, andare ad attivare una riflessione su di esse? Gli incompetenti leghisti. I competenti muti, muti, di fronte alla televisione ad ascoltare i virologi che un giorno dicono che la mascherina serve, un giorno no. Perché, diciamo... Hanno degli esperti e dei competenti in tutti i campi che corrispondono a ciò che essi sono, il nulla mischiato con niente. E per concludere e rendervi la vita eh, allegra, dopo avervi detto che l'agenda non c'è, ci sono però dei segnali e ci sono però delle intenzioni che degli organismi che ci amministrano, manifestano ed esprimono, per esempio, ormai è chiaro a tutti quello che ad alcuni era chiaro cinque anni fa, cioè dalla situazione in cui siamo, e ovviamente cinque anni fa non si poteva prevedere che ci sarebbe stato il Covid, quindi anche se non ci fosse stato il Covid, non si può uscire se non dimenticandoci i tabù ottocenteschi sulla moneta e quindi se non finanziando con moneta l'investimento pubblico. Eh, magari una volta faremo una diretta solo su questo perché devo anche poi spiegarvi meglio le conseguenze inflazionistiche e perché se non ci finanziamo l'investimento pubblico rischiamo di avere più inflazione, ma insomma non entro su questo adesso. Ormai lo dicono tutti, lo dicono tutti, cioè, lo dicono perfino colleghi che per anni nei dibattiti hanno negato l'evidenza, cioè che in un sistema a corso legale la Banca Centrale è libera di creare quanta moneta vuole, quindi insomma, non faccio nomi, tanto li conoscete, insomma, non faccio nomi anche perché diciamo... Sinceramente provo ribrezzo per, per molti miei colleghi, ma questo è un problema mio e devo vincerlo perché con la rabbia non, non si fa buona politica, neanche con il fastidio fisico si fa buona politica. Per fortuna adesso il Covid un dato positivo ce l'ha, quando incontro certe persone non devo stringergli la mano e sembra che eh, diciamo io obbedisca alle loro regole, ma continuerò a non stringergliela neanche dopo. Comunque insomma, ora tutti dicono quello che diciamo quantomeno è stata la linea, fra l'altro anche della Lega dall'inizio della crisi, cioè che si sarebbe dovuto provvedere con emissioni di moneta a finanziare l'emergenza e la ripresa, no? Vi ricordate i 3,6 miliardi che forse ci fanno fare, però poi dopo, ecco, tutta, tut, tutte quelle minchiate lì, quando... Si potevano tranquillamente avere a aprile tecnicamente 100 miliardi, non fare i click day, d'accordo? Ma bisognava avere una mentalità diversa. Bisognava avere una mentalità diversa. Bisognava non essere dei qua, qua, qua che sfruttano una, una catastrofe più o meno naturale per fare politica dei redditi e per, per, per, per intaccare i risparmi degli italiani senza prendersi il peso politico di averlo fatto ma insomma e bisognava anche avere diciamo, lo spessore culturale per capire che se una cosa la chiedeva la Spagna noi dovevamo andare a sostegno della Spagna no? non è così diciamo enormemente complesso capire che dobbiamo crearci delle alleanze e questi Provinciali piddini ha ragione. Ha ragione Giancarlo Giorgetti a parlare del provincialismo della politica italiana. Questi quattro venduti che per una pacca sulle spalle della signora Merkel vanno in solluchero e, e, accettano, e accettano qualsiasi cosa, non erano pronti per eh, non saranno mai pronti per, per sostenere certe misure. Però, ora, che diciamo così, un po' dappertutto, si comincia a dire che Bisognerebbe diciamo, bisognerebbe eh, monetizzare il debito Covid, cioè i titoli di debito che la Banca Centrale Europea ha acquistato con il PEP, li strappa e li finisce, non, non, non, esige, non esige la restituzione dagli stati, quindi di fatto gli stati rimangono con la moneta ed è come se fossero stati finanziati con moneta. Ora che questa proposta circola, però, parte il contrattacco. Il contrattacco qual è? L'avete visto altre fonti BCE non meglio specificate da Reuters anche forse inventate da Reuters cioè io posso testimoniarvi direttamente e ho le chat dove vi posso far vedere che certi organi di stampa travisano, inventano e tu glielo dici, guarda no, no non è bianco, è nero ah va bene è bianco e pubblicano bianco tutto Conservato quando sarà il momento, questa roba diciamo ce la guarderemo con calma. Adesso non è il momento, non c'è tempo da perdere con queste cose qui. E peraltro, vi ho pubblicato decine di esempi di, di casi in cui i giornalisti hanno travisato notizie, insomma, ma. Um, Vere o finte che siano queste indiscrezioni raccolte in questo caso da Reuters dicevano che all'interno della BCE si sta affermando l'idea che se non ci si indebita prima con il Recovery Fund, con il Sure, con tutte queste cose e con il MES, la BCE smette di acquistare titoli di Stato dei paesi che si rifiutano di indebitarsi. Ora, vedete, questa cosa è piuttosto interessante. Il recovery fund ha una parte a fondo perduto che, diciamo così, siccome non è a fondo perduto perché per ripagarla tutti noi subiremo almeno una plastic tax, visto che la ripaghiamo con il nostro contributo al bilancio, tanto vale chiederla. Anche perché quella teoricamente non verrebbe contata come debito pubblico. Ma già la parte loans, la parte prestiti del recovery fund è molto dubbio che convenga prenderla dal momento che le condizioni si ignorano, si ignorano non solo per i prestiti da prendere quelli futuri del recovery ma anche per quelli già presi come il sure per cui abbiamo fatto un'interrogazione. Quindi sinceramente perché andare a mettersi in questa terra incognita? Non ce n'è particolare motivo. E invece il motivo c'è, e il motivo è che dopo aver creato una moneta senza uno Stato, adesso a Bruxelles vogliono creare un debito senza uno Stato, tanto la prima volta è andata così bene, quindi la seconda andrà meglio. E allora lo scopo del gioco, la gestione vigliacca, criminale eh, e opportunistica da parte delle, diciamo, delle élite... Eh, eh, Rentier, diciamo di Bruxelles, di questa burocrazia che, che deve sopravvivere a se stessa, che ha assolutamente bisogno di mantenere in vita in qualsiasi modo la sua creatura e quindi qual è questa risposta vigliacca? È quella di costringere tutti gli stati a prendere dei titoli di debito in qualche modo emessi dalla commissione perché si cominci in qualche modo a creare eh, il debito europeo ora naturalmente le, soli, le cose non, di solito vanno in un altro modo no? prima c'è la politica c'è uno stato, un governo no? poi quel governo se vuole fare qualcosa sceglie come finanziarsi apre e chiudo una parentesi perché oggi diciamo, una persona che peraltro considero intelligente e anche simpatica ha fatto uno di questi tweet, diciamo, agendisti, a, ah, perché in questo mondo in cui ci siamo messi in mano a quattro persone che possono comprare eserciti riferendosi, suppongo ai vari Bezos e tutti là. Vabbè, però se voi, se voi vi ascoltate, Barbero e non lo fate, lo so che non lo fate, perché continuano molti di voi, per esempio, questo carissimo amico che adesso è in esilio in qualche isoletta dell'oceano indiano, e questo carissimo amico, io gli voglio un bene dell'anima, ma continua a dire una quantità di minchiate enormi, cioè, scusate ma perché nel Rinascimento non era così? Se voi vi ascoltate Barbero che parla di Gracia Nasi e di quando per andarsene da, dove è che era, non mi ricordo se Anversa, insomma... Eh, il re di Spagna gli chiese un prestito in fruttifero di 100.000 ducati, se mal non ricordo, che era una cosa con cui si metteva su un esercito. Sì, ma perché i bardi? Per, perché sono falliti i bardi, ve lo ricordate? Quindi di che stanno a parlare? Cioè voi vivete in questa allucinazione della modernità, pensate di essere la fine della storia, migliori, più intelligenti, più furbi, più fremi di tutti quelli che vi hanno preceduto e di vivere in circostanze eccezionali che sono invece il business as usual del, del, del, dell'homo erectus, capito, ma neanche dell'homo sapiens vi assicuro l'agenda c'era pure in, in Etiopia al tempo dell'Australopithecus afarensis anche lui avrà avuto, diciamo così la necessità di ritagliarsi uno spazio e di, controllare, e di controllare la situazione però scusate, termino questo pezzo di storia e ritorno sul punto infatti qual è il dibattito vero e quello da sorvegliare? la differenza tra questi debiti europei, il MES, Shore, BAY, Recovery Fund è che teoricamente sono tipo dei mutui in banca li, fa, li, li fai e li, e li rimborsi, quindi sono un'operazione che ha un inizio e una fine i cretini, cioè purtroppo la maggioranza, dico purtroppo perché siamo in democrazia, che pensano che il debito pubblico vada ripagato, in realtà non sanno che il debito pubblico è una forma di impiego del risparmio e che normalmente viene rinnovato. Quindi con questo non voglio dire che il debito pubblico debba andare al 2000%, ma che se è al 100% uno te lo ricompra non ti dà nessun problema, quindi non c'è motivo per portarlo a 60% e naturalmente neanche per portarlo a 600%, ma il debito pubblico intrinsecamente, quando arriva a scadenza, viene per lo più rinnovato, non viene estinto. Chi ha un BTP in banca, quando quel BTP scade, verosimilmente ne compra un altro o fa un'altra forma di investimento, libero lui di farlo se non è stato contento del risultato, per carità di Dio, però mediamente il debito viene rinnovato, mentre il prestito del MES no, i prestiti del Recovery Fund no, eccetera, eccetera, e quindi sono altresì finanziati da dei titoli che poi scadono e a loro volta non vengono rinnovati. Ecco, il dibattito cui stare attenti, no? fatemi per una volta, diciamo, fatemi dire un po' prima quello che... è che siccome si sta puntando nella direzione di creare un vero debito europeo, il vero tema è quello del rinnovo dei titoli sottostanti al finanziamento di MES recovery fund soprattutto eccetera eccetera se passa l'idea che quei titoli possono essere rinnovati di fatto abbiamo Eurobond senza che nessuno ci abbia chiesto se li vogliamo e noi Eurobond non li vogliamo non perché siamo cattivi ma perché abbiamo visto che una moneta senza Stato crea dei problemi perché li crea e quindi supponiamo che anche un debito senza Stato cre crei dei problemi quali ve lo potete facilmente immaginare se andate a considerare ve ne accorgerete se ne accorgeranno anche gli amici di cui parlavamo all'inizio di questa lunga diretta cioè quelli che pensano che loro non capiterà mai quando dovranno pagare la patrimoniale io oggi vi ho fatto schiantare dalle risate, un'amica che ho incontrato e che mi parlava di un colloquio in cui lei cercava di far capire alcune cose a, a degli amici piddini, peraltro dipendenti pubblici, quindi iperblindati in questo periodo, secondo loro, che sono quelli che godono della, così, della, della rovina del barista o del tassista, non si capisce bene perché. E lei cercava di fargli perché esiste questa gente, cioè a me duole dirlo, anch'io sono stato un dipendente pubblico e sono stato di sinistra anch'io, non mi ero accorto in, da quale merda fossi circondato, chiedo scusa, però purtroppo se è così è così, poi non sono tutti così, però c'è questa roba qui che non ci dovrebbe essere, cioè la disumanità non dovrebbe esistere, invece esiste, Quindi sono quelli che, che, che, che, che, che si commuovono, che, che, hanno, che, che, che oggi festeggiano la giornata della, della memoria e, e che ieri sarebbero stati dei capò, perché questo è lo spessore morale di chi non si rende conto che eh, tra l'altro con una incapacità di capire a chi stai parlando, stai parlando eh, a un autonomo del fatto che è bello che gli autonomi falliscano e quello non ti manda a fanculo, ma <ride> cioè guardate, veramente il mondo è veramente strano. E la risposta, quando è stato messo su, sul piatto il tema della patrimoniale che servirà appunto per ripagare quei debiti di cui sopra, questi sono convinti che loro non capiteranno. Cioè sono convinti che esista un, uno dei fantomatici ricchi che sono probabilmente il barista che siccome non ha fatto lo scontrino ai materassi pieni di soldi, o non so, quello che ha il panfilo, no? vi ricordate che abbiamo, abbiamo rovinato l'industria nautica con un simpatico provvedimento, quello sì, populista, e che quindi toccherà agli altri e non toccherà a loro. Eh, guardate, questa è una cosa veramente incredibile. Allora, io vi lascio, vi ho tenuto fin troppo. Vi ho spiegato che cosa succederà, cioè succederà che eh, ci sarà, si tenterà di fare pressione. Eh, ah, no, un'altra cosa vi devo spiegare, questa è ancora più interessante. Questa forse la capiranno un po' più persone, soprattutto nel mondo degli imprenditori, perché, vedete, la comunità europea ha allentato le regole per gli aiuti di Stato, ma io non sono mica del tutto convinto che il nostro governo abbia negoziato benissimo questo allentamento e quindi non sono per niente convinto che tutte le provvidenze che sono state elargite dal fondo perduto alle moratorie eccetera eccetera ricadano dentro i limiti del temporary framework. Anzi penso che in alcuni casi si debba ancora negoziare specificamente questo aspetto e sono stato testimone di casi in cui questo non è stato fatto in precedenza, non da quando c'è il Covid, da prima. E questo che cosa significa? Significa che probabilmente, come è successo nel cratere del sisma abruzzese, dove chi aveva avuto delle dilazioni, per esempio, di pagamenti delle imposte, poi è stato costretto... A restituire o comunque è in corso questa, questa, questa... Eh, anche perché adesso se tu non paghi arriva il procuratore europeo che ti manda il poliziotto lituano quindi insomma diventa tutto molto delicato ecco io un occhio di attenzione sul tema decreti fatti in epoca covid e aiuti di stato ce lo metterei perché secondo me da lì rischiamo di avere delle pessime sorprese, quindi le cose a cui stare attenti per il futuro, da guardare, da spiegare agli amici, non sono scritte sull'agenda, sono scritte nella storia e sono il tentativo di sfruttare questa crisi per creare un debito europeo in assenza tuttora di un ministro delle finanze e di un ministro del tesoro europeo? e i problemi che ci creerà la gestione eh, sdraiata e sciatta da parte del nostro Ministero delle Comunità e delle Finanze del tema degli aiuti di Stato durante la crisi. Bene, vi ho dato sufficienti motivi di preoccupazione. Adesso spero di avervi aiutato ad elaborare il lutto per il mancato avvento del Messia, questa cosa di continuare ad aspettarlo fa molto religione monoteista, voglio dire, a me è assolutamente, assolutamente, è assolutamente simpatica, però poi insomma noi diciamo ci dobbiamo anche, anche salvare anche un pochino con le nostre opere, quindi e vi ricordo che se l'agenda ci fosse la avreste sulla scrivania, vi ricordo che eh, non tocca sempre agli altri, prima o poi toccherà anche a voi, anzi se voi siete qui a voi è già toccato, cercate di far capire a quelli cui non è toccato che prima o poi toccherà anche a loro, fategli degli esempi semplici, sarà molto utile, vi ricordo che noi cerchiamo di difendervi, di difendervi in Europa, di difendervi in Italia, di chiamare il governo a spiegare quello che fa, di andare dai commissari europei cercando di fargli fare meno fesserie di quelle che fanno e vi ricordo che la guerra dei trent'anni è iniziata nel 1618 ed è finita nel 1648 con la pace di Vestfalia, che di per sé non ha significato che in giro per l'Europa non si continuasse ad ammazzarsi. Bene, con queste rasserenanti considerazioni mi congedo da voi.